Allora, sono Fulvio Ieva, eh, vicepresidente del MUPI, Museo Piemontese dell'Informatica. Eh, ho presentato questo progetto che è una, diciamo, una commissione fra retrocomputer, eh, musica, moderno, passato, eh, cultura musicale, eh, studio dell'informatica, diciamo che c'è un po' tutto quanto, è divertimento. Eh, cosa abbiamo fatto? Abbiamo unito eh, quello che è un basso elettrico con un Commodore 64 e l'abbiamo fatto suonare con un suono tipico dei computer dell'epoca a 8 bit. L'abbiamo reso pubblico e ci auguriamo che tutti quanti partecipano ad arricchire questo progetto con ulteriori diciamo, studi e informazioni e si divertano anche loro a costruire eh, questo giocattolo come abbiamo fatto noi.